E a questo punto ripartiamo, siamo in perfetto orario e io chiamo sul palco Diarà Diallo. Ciao, Ciao Diarà, benvenuta, bentornata. Anzi, Grazie. ti lascio subito la parola. Perfetto, allora io condivido lo schermo... Così facciamo partire la presentazione e parliamo appunto delle credenze sui soldi che ci impediscono di guadagnare bene. Allora, intanto voglio parlare di cosa vuol dire guadagnare bene eh, per me. Guadagnare bene è inteso come, uno, avere un fatturato adeguato, due, pagarci abbastanza, quindi uno stipendio adeguato per noi freelance. E tre, avere anche un margine eh, adeguato perché anche l'idea di eh, lavorare in proprio è che ci dovrebbe anche essere qualcosa in più oltre a eh, pagare tutti i costi inclusi noi stessi e perché? Siamo qui perché voglio parlare di questo e perché in maniera generale i soldi influenzano ogni aspetto della nostra vita ma ci preparano poco a gestirli da un punto di vista pratico e anche da un punto di vista emotivo ed è per questo che avere proprio la money edition del freelance camp, io appena l'ho letto, sono stata veramente felicissima ho detto finalmente parliamo di soldi, parliamo di soldi, parliamo eh, di soldi perché tutti noi comunque uh, vogliamo avere uh, una buona uh, situazione finanziaria, avere questa benedetta serenità finanziaria, benessere uh, finanziario, però poi com'è che ci si arriva in pratica, visto che c'è poca uh, preparazione, uh, pensiamoci. Io mi piace sempre molto condividere eh, questo schema del Consumer Financial Protection Bureau eh, statunitense che spiega da cosa dipende il benessere finanziario e come vediamo dipende da veramente eh, tantissime cose, quindi sono tantissime leve sulle quali noi possiamo agire. Oggi io mi voglio concentrare sulla parte che è collegata alla personalità e eh, all'atteggiamento parlando appunto di queste credenze sui soldi eh, che noi abbiamo. E lì uh, scomodo altre persone dagli Stati Uniti che uh, lo psicologo finanziario Brad Klons che uh, chiama queste credenze finanziarie proprio dei copioni e quindi l'idea di questo tocco è che scopriamo quali copioni stiamo seguendo in maniera più o meno consapevole. E uh, chiarisco anche cosa vuol dire copione. Uh, per Brad Clons uh, i copioni sono le credenze che legate ai soldi che noi eh, seguiamo in maniera più o meno eh, consapevole eh, delle regole che noi ci diamo ad esempio eh, mafe stamattina ha parlato di questa cosa di bisogna lavorare ad esempio a testa bassa questo può essere eh, un copione eh, noi impariamo questi copioni eh, nel corso della nostra vita a partire da, dall'infanzia le trattiamo come se fossero delle verità assolute, mentre in realtà sono vere solo in parte e poi in alcune circostanze. E lì il tabù dei soldi è lì che ci frega ancora di più perché siccome di soldi non si parla, allora eh, noi eh, non ci pensiamo in maniera consapevole a queste cose e poi non le rimettiamo in, in discussioni. E in uno dei suoi libri, Uh, Brad Klons insieme al padre, anche lui, psicologo finanziario, Ted Klons e a un consulente finanziario, Rick Keller, hanno fatto uh, uno studio e hanno identificato dieci copioni ricorrenti nelle vite delle persone che soffrono di stress finanziario cronico. E questi copioni hanno anche visto che erano solitamente collegati anche a situazioni uh, finanziarie precarie, reddito basso e anche ricchezza personale basse. E oggi io. Uh, ve li condivido così che potete uh, identificare se qualcuno di loro sono nella vostra vita allora chi sono io per parlare di queste cose quindi uh, Diara, certified money coach e il mio scopo è proprio questo aiutare uh, chi ha la partita iva a migliorare il proprio rapporto con i soldi per farsi uh, pagare bene io lo Faccio usando il femminismo che mi permette di analizzare il contesto nel quale siamo e anche gli archetipi, infatti vi darò un po' de degli accenni eh, mentre spiegherò i vari, i vari copioni. E partiamo con il primo copione. Più soldi miglioreranno le cose. Noi freelance al grido di eh, bisogna fatturare, fatturare, fatturare, a volte eh, è vero, bisogna fatturare però non è una verità assoluta. E quindi, eh, mentre sì, bisogna fatturare, non dobbiamo farlo senza, senza badare all'equilibrio economico, quindi ricavi e costi, e neanche all'equilibrio finanziario, in incassi e uscite. Quindi i famosi clienti che non pagano, sarebbe stato anche meglio non ricorrere eh, quel fatturato. Poi, quando eh, seguiamo questa, mh, questo copione mh, in maniera appunto inconsapevole, ci può portare anche a lavorare troppo mettendo eh, in secondo piano la nostra vita personale e anche la nostra la nostra salute eh, può essere anche questo copione quando noi spendiamo per risolvere eh, i problemi e quindi pensiamo che basta che mh, usiamo soldi per il problema si risolverà quindi compro il corso ma poi non lo faccio pago la consulenza ma poi sparisco nel nulla eh, questo è, è proprio il primo, il primo copione che possiamo magari riconoscere nella nostra vita. Quando vediamo i soldi poi appunto come uh, un fine piuttosto che un mezzo, questo è solitamente l'archetipo del, del tiranno. Secondo copione, i soldi sono brutti, sono sporchi, la variante è i ricchi sono, poi aggiungiamo qualsiasi cosa negativa ci viene in mente, oppure quando pensiamo che per poter guadagnare, dovremo uh, scendere a compromessi e magari uh, mettere a repentaglio i nostri valori. Ora, uh, Anna Maria Bernini, con la sua presentazione ci ha anche spiegato molto bene. Chiara, che... devi avere uno, scusa se ti interrompo, ma uno dei tuoi orecchini deve sbattere su, S no, forse sbatte. Non so, forse perché sono io che mi muovo troppo. No, forse ma abbiamo che... un chic-ciac sul microfono. Ah, allora, forse il microfono che si muove sulla sciarpa. Ok, ora dovrebbe andare meglio. Ah, adesso va benissimo grazie Perché, allora era la sciarpa scusatemi. quindi i soldi sono brutti quindi siccome i soldi sono brutti e io sono una brava persona o sarà meglio che non guadagno troppo oppure se guadagno bene allora troverò il modo di sbarazzarmi di questi soldi per rimanere una persona eh, buona quindi questo ad esempio è collegato eh, all'archetipo del creatore artista andiamo avanti non merito i soldi allora lì è quando noi pensiamo cose del tipo come posso avere così tanto quando altre persone hanno così poco, oppure come posso farmi pagare per qualcosa di essenziale di cui le persone hanno bisogno, quindi dovrei erogarlo gratuitamente, oppure come posso farmi pagare per qualcosa di non essenziale, quindi io devo chiedere soldi alle persone per qualcosa che non è strettamente necessario, oppure come posso farmi pagare per qualcosa che mi viene facile, perché il lavoro, cioè bisogna sudare per lavorare, se è un lavoro duro, tipo zappare la terra, cioè se non sto sudando e non è difficile, cioè non posso chiedere eh, soldi. La variante è anche, c'è una guerra, c'è una pandemia, come faccio a promuovermi a vendere come se nulla fosse mentre le persone stanno, stanno soffrendo? E questi sono gli archetipi, ad esempio, del creatore artista oppure del martire. Prossimo copione: merito di spendere. Questo è quando noi non siamo capaci di dirci di no, sia nella nostra vita personale, ma anche nella nostra vita eh, professionale. Al solo di tanto lo metto in eh, detrazione: quindi, se poi i nostri costi non sono adeguati rispetto al nostro fatturato, ai ai ai, magari fatturiamo anche bene, ma magari non riusciamo a pagarci oppure ci rimane, ci rimane ben poco. Questo può essere collegato eh, all'archetipo del folle oppure della vittima. Quinto copione, la scarsità, i soldi non basteranno mai. E quindi io devo sempre lavorare perché qualsiasi cosa mi arriva eh, non mi basteranno perché i costi saranno alti, chissà cosa mi, mi, mi succederà. Quindi lavoriamo sempre, non sappiamo dire di no. E non riusciamo a goderci i risultati del nostro, del nostro lavoro e questo è un copione che è collegato all'archetipo della vittima oppure del tiranno. Nel lato opposto ci saranno sempre abbastanza soldi ma perché mi devo preoccupare? Questo può essere quando sappiamo di poter contare eh, sulla nostra famiglia di origine oppure su il o la nostra partner quindi un po' ci adagiamo su, sui allori perché Uh, alla fin fine anche se il nostro lavoro non va a vele, uh, le cose comunque andranno, andranno bene oppure non mi preoccupo oltremodo del futuro perché chissà cosa succederà arriverà una mano dal cielo qualcosa non pensiamoci eh, che non è necessario quindi a secondo dell'approccio può essere o, uh, che sono Saranno, scusate, mi sono persa. o il folle oppure la vittima poi andiamo avanti, i soldi non contano perché le cose veramente importanti sono altre. Quindi, soprattutto se siamo magari in una professione di aiuto, una professione artistica, una professione spirituale, con l'archetipo del creatore artista, cioè proprio i soldi non sono importanti, quindi prima penso a tutto il resto e i soldi non ci penso perché non sono quelle le cose importanti. Se invece i soldi contano e come e pensiamo che sarà il successo finanziario a dare un senso alla nostra eh, vita e quando appunto noi vediamo il successo solo come i soldi sul conto corrente, i risparmi eh, che crescono, questo può portare a, ad esempio, paragonarci agli altri, scegliere i nostri obiettivi in base a quello che dice la, la società e, e quindi piuttosto che... Pensare cosa vuol dire successo per me, io penso solo che eh, sono i soldi. Può essere anche il senso di rivalsa, se ad esempio magari eh, siamo cresciuti in una famiglia umile oppure stiamo facendo il freelance eh, un po' contro tutti le persone della nostra vita che dicono: Ma chi te lo fa fare? Allora io devo far vedere loro che, e quindi penso che eh, devo guadagnare tanto per dimostrare loro di, di valere. Uh, questo uh, può essere la versione sana, è uh, l'archetipo del guerriero quando è, è veramente solo i soldi come uh, fine e non come mezzo, è l'archetipo del, del tiranno, infine Evergreen. Non è bello o necessario parlare, parlare di soldi, questo è anche molto presente nell'archetipo del, del creatore artista, quindi visto che non è bello o necessario, non si chiedono gli acconti, non si parla di prezzi, non si emette la fattura, non si sollecita, cioè qualsiasi eh, operazione che a vedere con i soldi non si tengono i propri, i propri conti quindi le lasciamo tutti in una bella nebbia che tanto di queste cose è meglio non parlare e infine eh, l'ultimo che hanno identificato nella top 10 era se sei una brava persona non è necessario preoccuparsi per i soldi questo è è collegato più a questa idea anglosassone visto che loro sono negli Stati Uniti del Vangelo della prosperità dove c'è questa etica calvinista anche del lavoro dove il fatto che il successo finanziario è anche collegato al fatto di essere una brava persona quindi se sei bravo in qualche modo Dio o chi eh, per esso o essa eh, si prenderà eh, cura di te e quindi volendo non c'è bisogno di preoccuparsi oltremodo perché basta essere bravi e tutti i nostri bisogni saranno ehm, saranno soddisfatti e quindi dopo questa veloce carrellata io vi chiedo pensateci eh, tra voi e voi quali di questi copioni eh, operano nella vostra vita quindi quali avete riconosciuti e pensate anche come vi hanno influenzato e come vi stanno eh, influenzando tutt'ora perché il primo passo per qualsiasi cambiamento appunto la, uh, la consapevolezza. Quindi una volta che uh, ci rendiamo conto quali sono uh, i copioni che uh, sono nella nostra vita e che ci impediscono di andare nella direzione che vogliamo, allora possiamo fare un, uh, un lavoro per uh, appunto cambiarli e uh, adottare dei copioni più, più utili rispetto ai nostri obiettivi. E con questo interrompo la condivisione perché ho finito. Grazie Diara. Beh, noi sicuramente il copione non è bello parlare di soldi, <ride> lo smentiamo eh, più o meno sempre perché una delle cose per cui è nato il freelance camp è anche di parlare di soldi, che sono d'accordo con te, è un tabù eh, pesante ed è sciocco che sia un tabù perché comunque sono un aspetto veramente importante della nostra, della nostra vita e del nostro lavoro. Quindi ti ringrazio per questa carrellata di copioni eh, che, disfunzionali ecco ma il problema è che hanno un pezzo di verità sì Quindi, è vero eh, è vero certo. il discorso è che quando le, le prendiamo proprio come verità assolute sempre e comunque cioè, come diceva Mafia stamattina cioè c'è un momento quando è il momento di lavorare a tasta bassa senza guardare niente paraocchi cuffie e, mh, però non possiamo farlo sempre quindi stessa cosa con, cioè, a volte non è necessario parlare di soldi, però a volte sì, quindi dobbiamo riconoscere i momenti quando è necessario e quando invece non lo è. Che, Guarda, io credo che sempre. questo sia un discorso fra l'altro anche più generale eh, che non riguarda solamente i soldi ed è anche questo uno dei messaggi che abbiamo portato avanti spesso eh, nel corso del freelance camp. Cioè a volte ci fissiamo su un modo di fare le cose come se fosse l'unico possibile e invece... Mh, Davvero, a volte la soluzione che è giusta in una certa fase della nostra vita non lo è in un'altra fase, quindi dobbiamo allenare l'elasticità mentale e l'apertura alle possibilità, è per questo che eh, noi apprezziamo sempre il fatto di portare storie e di eh, portare soluzioni e di portare approcci, perché è molto importante avere il catalogo più vasto possibile. Sì, una vedere. cassetta degli attrezzi, poi in base al, al momento, eh, dove siamo, cioè noi come persone che anche in quale contesto, allora prendiamo la cosa che è più utile in quel momento. Bene, ti ringrazio Diana. Grazie a voi.